Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tortino di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a rondelle, latte, farina, uova, parmigiano grattugiato, burro, sale, pepe, noce moscata e prezzemolo tritato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le zucchine. Il burro il latte il sale il pepe la noce moscata e il prezzemolo tritato ed azioniamo il bimbi per 15 minuti, 100 gradi, antiorario velocità 1. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Sgoccioliamo il liquido in eccesso. A questo punto inseriamo le uova, la farina e il parmigiano. E facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario velocità 2. Trasferiamo il composto in una pirofila ben imburrata. Spolverizziamo con del pangrattato. E del parmigiano. Andremo a cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 35-40 minuti circa. Il tortino è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Tortino di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!